Ciao a tutti. Da questo video imparerai il marketing dell'azienda AnSPI e quanto introiti e in che tempo puoi uscire. Puoi guardare lo schema di marketing al link sotto questo video. Lì puoi scoprire tutto nei minimi dettagli. E ora il principio di base. Sei già abituato al fatto che i negozi ti offrono uno sconto cumulativo. E i negozi ti danno dei bonus. È esattamente lo stesso nella società AnSPI: Elabori il tuo numero personale e ricevi la tua ricompensa. Ma a differenza dei negozi, MSP incoraggia non solo per un acquisto personale, ma anche per un acquisto effettuato su tua raccomandazione. Ad esempio, hai detto ai tuoi amici di Nspi. E li hanno aiutati a ottenere il loro numero personale. Quelli, a loro volta, hanno parlato anche della società MSP. E hanno anche aiutato i loro amici a rilasciare il loro numero personale. Tutti loro faranno parte del tuo gruppo. E per i loro acquisti riceverai dei bonus se segui le semplici regole del piano marketing. Non ci sono requisiti di approvvigionamento né per te né per loro nell'inspa. Ognuno compra quello che gli piace. E quanto gli piace. Come la parola. Questa è la parola chiave. Perché alla gente piacciono i prodotti dell'azienda e sono disposti a parlarne. Più volume fa il tuo gruppo, più vieni pagato. Riceverai la percentuale massima di compenso quando il tuo gruppo realizza un volume di 1000 punti al mese. Quando ti viene assegnato il titolo di leader del marketing. Dal volume del gruppo dirigente. Verrai pagato dal 5 al 30%. Si tratta di circa 150 a 200 dollari. Di solito ci vogliono dai 3 ai 4 mesi per creare un gruppo del genere. E puoi ottenere oltre 100 dollari in bonus dalla promozione Fast Start. Questa è la prima parte del marketing. Esamina i pagamenti all'interno di un gruppo leader. E qui potresti avere una domanda. E se uno dei partner del tuo gruppo si lasciasse trasportare parlando dell'NSP. E creerà il suo gruppo dirigente quindi sarà semplicemente meraviglioso. Sì, il suo gruppo si distinguerà dal tuo gruppo dirigente. Ma non lo perderai. Sarai pagato fino all'11% per il volume dei tuoi gruppi di leadership di prima generazione. Se questo gruppo fa 1000 punti, quell'11% è 110 dollari. Ma vieni comunque dal tuo gruppo. Non ho dimenticato. E lì abbiamo circa 150-200 dollari. Di solito ci vogliono 6 mesi per creare il tuo gruppo e un gruppo di leadership di prima generazione. E l'azienda ti paga inoltre un bonus per la promozione Quick Start. In questa fase sono più di 200 dollari. E dal grado di assistente capo, puoi essere incluso nel programma di auto bonus. Negli ultimi 5 anni, più di 130 soci sono diventati felici proprietari di auto nuove di varie classi. E alcuni partner hanno già cambiato 3 auto durante questo periodo. Riassumendo per 6 mesi, hai raggiunto un reddito mensile di circa 300 dollari. E più di 300 dollari che hai ricevuto in più attraverso la promozione Quick Start. Molti? Pochi? Non è lo stesso per tutti. Ma è solo l'inizio. Una domanda per chi non lo fa. Cosa bisogna fare per avere di più? Qualche idea? Tutto è molto semplice. Abbiamo bisogno di fare crescere nuovi gruppi di leadership. E sarai pagato non solo per il volume dei gruppi di primo livello. Ma puoi essere ricompensato per volumi di gruppi di seconda, terza e così via fino alla settima generazione. Aspetto. Hai fatto crescere un gruppo di secondo livello. E da questo gruppo ottieni fino al 9%. Quando hai sollevato tre gruppi di leadership nella prima generazione, ti è stato assegnato il grado di leader consulente. E puoi ottenere fino al 5% dai gruppi di terza generazione. Se diventassi un consulente leader in 9 mesi, ricevi di nuovo un bonus per la promozione Fast Start, questa volta oltre 600 dollari. Il reddito a questo livello è già di circa 1000, o migliaio e mezzo di dollari al mese. Quando hai sollevato 5 gruppi di leadership nella prima generazione, ti verrà assegnato il grado di leader manager. Se segui le semplici regole del piano di marketing, puoi ricevere il 2% dai gruppi di quarta generazione. Hai già l'idea di marketing? Più è largo, più è profondo. Più gruppi di prima generazione hai, più livelli hai in profondità danno un reddito aggiuntivo. Da questo grado, riceverai inoltre un'altra percentuale di bonus organizzativi dall'intera struttura. Il leader del manager ha un reddito di circa 2.500 dollari. E se raggiungi questo grado in un anno, otterrai più di 1000 dollari. Avvio rapido della promozione. Ottimista? Il prossimo passo nella tua crescita è il grado amato da molti, assistente alla regia. L'assistente alla regia ha già 7 leader nella prima generazione e stai già iniziando a ricevere un bonus auto. Per i leader della prima generazione, quando ti qualifichi per questo grado, il tuo reddito sarà di circa 3-5 mila dollari. E la cosa più impressionante è che ottieni un altro bonus. La compagnia ti offre un viaggio in America. Questa conferenza si chiama Astrinascente Astronascente. Tutti coloro che sono stati in questo viaggio. Abbiamo visto l'ufficio centrale dell'azienda, la produzione. Abbiamo parlato con il management, con leader di successo di altri paesi del mondo. Tutti dicono che questo è stato un evento chiave nella loro vita. Ma la tua crescita in spinon finisce qui. Ci sono ancora più gradi di successo. Direttore consulente. Direttore responsabile membro del consiglio direttivo e programmi di incentivi aggiuntivi, auto dell'azienda, vacanze annuali nei migliori posti del mondo. Fantastico? No. Realistico. Perché l'azienda Nspi lavora con successo con questo marketing nell'Europa orientale dal 2012. Quindi questo marketing è provato, efficace e redditizio. Ora che le persone si prendono cura della propria salute, Nspi sta crescendo come mai prima d'ora. Solo nell'ultimo anno. Circa 50.000 partner si sono uniti a noi nell'Europa orientale. Siamo cresciuti circa un migliaio di nuovi leader e più di 10 nuovi direttori. Compreso il grado più alto. L'azienda sta...